E seguendo con grande interesse la vostra oh. iniziativa sono dalla sua piattaforma l'ho trovata davvero interessante sono una, ho iscritta di fondazione e sono una docente di latino e greco ecco ho trovato ho bisogno di un po di tempo per ascoltarvi e per eh, riflettere su quanto ho ascoltato nel frattempo però eh, mi è molto piaciuto l'ultimo intervento. La questione è proprio questa secondo me, bisogna ripartire dal fare e come docente ho questo, un po' questa abitudine di essere più concreta. E quindi sto pensando, anche riferendomi a delle esperienze fatte, io sono di origine napoletana e sono però vivo da 40 anni in sociaria per lavoro eccetera, quindi diciamo che ho seguito, seguo un po' e un po' le, la realtà di Napoli, quella della campagna, in modo più esteso quella della sociaria. E io penso ecco, che sia importante eh, ricominciare a fare, nel senso che ci sono già delle realtà che fanno tantissimo in Campania, nel Lazio, in Cioceria. E, ecco, sto pensando, di. Mh, ho conosciuto una realtà eh, importante che è quella che opera a Torre del Greco, che, opera, che ha operato per quanto riguarda l'inquinamento del fiume Sarno. E quindi, ehm, ecco, ehm, ho conosciuto persone eccezionali che lavorano nell'ARPAC, che lavorano nelle scuole e che hanno portato a termine lavori veramente interessanti. Hanno coinvolto i ragazzi, gli studenti, ma non solo. Sono realtà territoriali queste veramente complesse, sulla quale, sulle quali però stanno lavorando tantissime organizzazioni. E allora perché non estendere l'esperienza fatta da queste realtà scolastiche, territoriali della Campania, in Cioceria, nel Lazio, sicuramente ci sono già organizzazioni che operano in tal senso, però parlo proprio a livello di coinvolgimento delle scuole, perché secondo me la formazione, la conoscenza è importantissima. Per cui ecco, partendo da, da un progetto veramente... Importante che ha fatto una scuola di Torre del Greco sull'inquinamento delle acque del fiume Sarno. Eh, ed è una realtà veramente triste, questa. Io mh, sono sì. dell'idea che, ecco, si potrebbe acquisire l'esperienza fatta da queste scuole che hanno operato veramente bene, in modo significativo, e portarle, trascinarle. Eh, anche dalle nostre parti sto pensando per esempio all'inquinamento del fiume sacco che purtroppo sappiamo tutti qual è la situazione legata al, al, al fiume sacco e alla sua pianura eh, mh, fluviale non solo la sua estensione eccetera eccetera per cui ecco pensavo appunto di ehm, di interessarmi in misura maggiore io stessa e di portare le esperienze fatte dai miei colleghi del, di questo liceo di, di Torre del Greco, della loro esperienza, le famose sentinelle verdi hanno chiamato il progetto, di poterlo estendere, pensavo, anche ad altre realtà scolastiche della zona in cui, in cui vivo. Questo, però ecco, ovviamente è, è un'idea e ovviamente io vi sto ascoltando con grande interesse. Eh, però c'è bisogno di tempo per ovviamente no? eh, reali realizzare quanto detto se non altro iniziare a realizzare con questo, e con questo ho finito e vi ringrazio per, uh, per avermi insomma, invitata spero di, di, di vedervi presto questo buona giornata Io